Lei è una cantastoria calabrese che dedica i suoi brani alle donne che si ribellano all'andrangheta e canta ovviamente in calabrese. Un modo originale di raccontare e mantenere vivi i ricordi legati a donne forti come Eritatri e Lea Garofalo. Come è nata l'idea e cosa significa esportare le sue canzoni in giro per l'Italia? L'idea è nata dalla necessità di cantare il presente. I cantastori solitamente raccontano, puntano e cantano le storie del passato, però... Io non trovavo nel repertorio tradizionale delle figure femminili più contemporanee a me. La storia di Lea Garofalo mi ha toccata nell'intimo e così ho preso carta e penna e ho composto la musica e ho scritto i versi. La canto in giro, la canto per, per non farla dimenticare, la canto in dialetto calabrese perché Lea Garofalo era calabrese, era la sua lingua e poi per far conoscere a tutti quanti, ragazzi, giovani, anche gli adulti, la mia lingua perché l'amo moltissimo e sento in lei una musicalità eccezionale e quindi per cantare una donna eccezionale uso la mia lingua, il mio dialetto.